Confesso che la prima volta che ho messo piede in archivio mi sono sentita morire. Tutta la felicità per aver vinto un concorso in comune e aver conquistato un posto fisso, risolto in un attimo. Era nel 1989 e la sede non era il luogo valioso, razionale e accogliente di oggi. Si trovava al piano terra di Palazzo Civico. Dal cortile del Burro si accedeva al grande salone che un tempo era lucernario utilizzato come sala studio alle spalle di questo locale che già incuteva timore si aprivano gli uffici freddi, silenziosi bui con la luce al neon tutto il giorno una vera e propria sacrestia. mio dio ho pensato dove sono finita? mi sono sentita persa il morale sotto le suole quando però ho saputo che mi sarei occupata delle biblioteche e delle ho tirato un sospiro di sollievo. Il mio futuro non era poi così brutto, tutt'altro, perché sono una risidice vorace, leggo di tutto, libri, giornali, non resisto nemmeno ai bugiolini della medicina. Quando ho raccontato ai miei amici che il mio lavoro consisteva anche nel leggere i quotidiani, hanno subito cominciato a prendermi in giro. Che fortuna! Dicevano essere pagata per fare una cosa che tutti vorrebbero fare. E da quel momento è nato il mio amore nei confronti della carta stampata, di oggi, ma soprattutto di ieri, quella ormai ingiallita, fragile, con quell'odore un po' particolare. Sfogliare i quotidiani come la Gazzetta del Popolo, oppure leggere i ritagli della stampa, di stampa sera, che sono conservati in un altro fondo di cui mi occupo, la miscellanea, mi consente di ripercorrere tutte le vicende che hanno fatto la storia della mia città e del nostro paese. Ci sono aspetti del mio lavoro che mi consentono di immergermi in campi che io amo particolarmente, la musica ad esempio. A Torino infatti si sono svolti i concerti di grandi artisti. Forse non tutti sanno che Louis Armstrong tenne due concerti a Torino, nel 1935 al Teatro Chiarella, in via Principe Tommaso, vissuto durante la guerra. Un nero che suonava jazz in pieno fascismo e che tornò a Torino per altri due concerti, nel 1949 e nel 1952 e poi quelli di altri grandi della musica come La Fitzgerald Miles Davis negli anni 70 i Genesis Bon Marley Santana negli anni 80 ma quello che più mi ha emozionata è stato ritrovare le tracce dei concerti a cui ho assistito a cominciare da quello di Renato Zero nel lontano 1981 con la mia migliore amica per continuare con quello di David Bowie, bellissimo, nel 1987, Michael Jackson nel 1988 allo stadio comunale o ancora il Simply Red al Palasport nell'89, U2 allo stadio delle Alpi nel 93 fino ad arrivare ad oggi. Ho rivissuto momenti importanti della vita cittadina che avrei voluto vivere e che ho vissuto in prima persona di cui conservo uno splendido ricordo. La mia passione per i concerti non si è mai spenta, come pure il mio interesse per la carta stampata. Questa carta è ormai sempre più sostituita dalla versione digitale, ma che conserva per me, e sono sicura anche per tantissime altre persone, un fascino che niente potrà mai sostituire.